Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a studiare insieme questo bel trucchetto in slap contenuto nel mio metodo Easy Slap ebook vado a cercare sul, sul mio sito allora qua siamo già all'esercizio 43 quindi siamo già spinti abbastanza in là con il, con il metodo eh, questo è un bel trucchetto perché con un unico praticamente gesto con un movimento andiamo a fare 4 sedicesimi e come lo facciamo? facendo degli incastri quindi il primo movimento Mettiamoci sul Do. Il eh, primo movimento è un thumb che va a prendere la nota Do, semplicissimo. Okay? Il secondo movimento viene fatto solo con la mano sinistra. È un hammer che va a prendere l'ottava di Do. Ok, 1, 2. adesso può sembrarti ma ti assicuro che non è tanto facile arrivare con, con soltanto con il migno tra o puoi usare anche l'anulare eh. io uso il migno perché la mano vedo che sta un po' più, un po più raccolta e un po' più comodo però io comunque l'ho studiato sempre in tutti e due i modi eh, quindi esercitati a dare un colpo secco all'inizio probabilmente non riuscirai a far uscire bene la nota però esercitati piano piano Uh, terzo movimento, di nuovo colpo di pollice, uh, ghost note sull'ipotetico do che avevamo fatto prima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok, impara a coordinarlo e mettiamoci ancora il 4. Strappato strappato plac sull'ipotetico ottava quindi su dove avevamo fatto il do prima andiamo poi a strappare 1 2 3 4 piano piano lo portiamo su cosa che chiaramente va preparata e piano piano nel metodo viene importato eh, accompagnato oh. fino a qua eh, molto gradualmente chiaramente questo è già eh, un esercizio avanzato però non è comunque così complicato alla fine se si capisce eh, quali sono gli step da da, da fare eh, questo poi lo portiamo sugli accordi noi facciamo due volte do io quindi Uh, dicendo che faccio una volta Do intendo tutti i 4 sedicesimi. Uno, due, tre, quattro sedicesimi 1 2 3 4 il 3 e il 4 vado a fare la stessa cosa anziché sul Do, sul Mi bemolle e poi sul Re riproviamolo lento insieme sul Do 3 e 4 ancora Do Mi bemolle Re riparto 2 Do Fa E ripartiamo il consiglio è quello poi di rallentare molto, infatti io ho utilizzato una batteria con i sedicesimi eh, te ne metto ad esempio a una velocità più bassa Veramente è più bassa per me, per te potrebbe già essere molto molto alta quindi anche qua eh, rallenta pure eh, adesso ero 67 eh, ad esempio proviamo sui 50, 40 42 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okay? Mettiti una batteria molto bassa e meccanizza questo movimento. Contalo come l'avevo contato io. Bene, spero che ti sia stato utile in qualche modo che vorrai mettere un mi piace iscriverti al canale magari eh, ho anche una newsletter ogni mese mando un'email con degli esercizi dei video, delle cose per noi bassisti eh, quindi è poi soltanto una mail al mese con un po' di materiale eh, che possono essere spunto, spunto di studio eh, per questo fantastico strumento che è il basso elettrico io ti ringrazio ancora per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo poi a un prossimo video ciao a presto carlo